Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale, sono Daniele, un e-commerce manager specializzato nel dropshipping sul marketplace e oggi voglio parlare con voi di una cosa che sta prendendo sempre più piede nel mercato del dropshipping ma in generale nella vendita online sto parlando del dropshipping dei prodotti digitali, quali per esempio ebook, infocorsi eccetera eccetera. Oggi voglio parlare con te di 4 criticità di questo tipo di business model e di cosa devi sapere prima di pensare di andare a fare dropshipping di prodotti digitali. Quindi resta con me e non ti perdere questo video. Eccoci qua ragazzi, bentornati benvenuti con un altro video nel mio canale. A solito qua portiamo video di dropshipping ma anche di finanza personale, So che in questo periodo sono un po' a rilento, la media di video settimanale si è abbassata da 4 a 2 più o meno ma sto facendo un calendario editoriale bello pieno, così che possiamo riprendere i ritmi, quindi mi raccomando, restivetevi, mettete mi piace, perché cominceranno ad arrivare molti contenuti interessanti, qualcosa l'avete già vista. Oggi voglio parlare con voi di una cosa che sta prendendo sempre più, pie più piede, se siete nel mondo del dropshipping, soprattutto nei gruppi Facebook, è una cosa che sicuramente già avete sentito, o di cui vi siete già informati, e sto parlando del dropshipping dei prodotti digitali. Cioè ad esempio gli ebook, che è la cosa più fa più di pietre, oppure gli infocorsi, quindi significa prendere un ebook scritto da qualcuno o farsi scrivere un ebook da qualcuno su Fiverr, Upwork o da qualsiasi freelance, o magari lo scrivi lo stesso, in quel caso non è più dropshipping, comunque e venderlo tramite Shopify maggiormente, oppure eBay e altre piattaforme, ok? Ora, questo business model è altamente marginabile, ovviamente, perché non c'è nessun costo di prodotto fisso, perché inoltre il prodotto digitale, nella maggior parte dei casi, mh, ce l'hai fatto, quindi tutto il resto poi è guadagno, tranne che hai degli accordi a percentuale, del, delle affiliazioni, ok? Ma comunque, eh, non è questo il punto del, del video, non è questo il discorso che dobbiamo affrontare, il discorso che dobbiamo affrontare si tratta, eh, tratta di quattro forti criticità di questo business model, business model che devi assolutamente conoscere prima che inizi a vendere qualsiasi cosa digitale su internet. Eh, non parlo eh, solo di informazione, potresti anche vendere, per esempio, ce cioè ne sono molte persone che vendono giochi, o codici Xbox, okay, programmi, qualsiasi prodotto digitale allora iniziamo con la prima criticità la prima criticità ragazzi è la costruzione dello stesso perché un prodotto digitale deve essere costruito eh, e saltiamo subito al, alla parentesi di questa criticità che sarebbe il copiarli perché mh, diciamo il 99,5% delle persone non costruisce questi prodotti digitali non scrive un ebook, non scrive un programma, non scrive un gioco ma mh, li copia o... Oh. O se li fa fare ok la maggior parte delle persone si ricopio addirittura vedo persone su facebook nei gruppi eh, reclamare che prendono prodotti free, da copyright free o comunque eh, prodotti che trovano, trovano in giro e, e li rivendono mm ostendendosi di questa cosa ragazzi dovete sapere c'è una cosa che si chiama copyright ok quindi innanzitutto dovete essere sicuri che è un prodotto copyright free e seconda cosa anche se lo fosse non è credibile cioè qua non stiamo parlando di marginare semplicemente qualcosa stiamo parlando di creare un business model e quando crei un business model è... Cioè, è sotto che devi creare un brand come crei un brand attorno a una cosa copiata o comunque trovata gratis online e la vendita tramite pubblicità non farai mai nessun tipo di brand non avrai mai nessun tipo di credibilità quindi questa è la prima criticità e anche se tu mh, pensi di andartene lontano con le cose copiate, dicendo che nessuno mi denuncerà mai non si tratta solo di denunce copiati possono bloccare shopify ti possono bloccare il sito ti possono bloccare il processore di pagamento è tutta una serie di azioni okay? quindi questa è la prima criticità che devi avere che devi fare la seconda che è strettamente correlata a questa è legata ragazzi ai processori di pagamento cosa sono i processori di pagamento i processori di pagamento sono quelle aziende che permettono ai clienti di pagare e passarvi denaro ad esempio paypal stripe shopify payments su uh, checkout ecco eccetera eccetera ok questi sono tutti i processori di pagamento perché è una criticità prodotti digitali perché prodotti digitali assieme ad altri tipi di prodotti che la maggior parte delle volte sono i prodotti più immaginabili sono considerati ad alto rischio perché sono considerati ad alto rischio perché perché non state vendendo nulla di fisico quindi non avete mm, no, no, non avete una una proprietà intellettuale, nella maggior parte dei casi, per questo qua torniamo sempre al copyright, ehm, perché mh, solitamente si tratta di vendere ad atti volumi, quindi atti volumi sono sempre ad alto rischio per il processore di pagamento e sono ad alta mh, percentuale di chargeback dei prodotti digitali. Cosa significa? significa che i prodotti di chargeback è quando io reclamo un processo di pagamento una carta di credito a Paypal o qualsiasi cosa che il prodotto non è conforme, che il prodotto è di bassa qualità o che non è mai arrivato che, perché i prodotti digitali sono più alto rischio di chargeback perché non c'è nessuna prova, non c'è nessuna spedizione i clienti non devono spedire nessun articolo indietro quindi se ne approfittano perché aprono un chargeback e vengono automaticamente rimbossati questo comincia a diventare un problema se processi i pagamenti, ok, ovviamente se processi 500 euro al mese non è un problema, ma se cominci a fare 100, 200, 300, mila euro al mese avrai grossi problemi, eh, ma anche partendo da mila euro al mese avrai molti problemi. Eh, cosa succede? Qua si aprono diversi scenari con i processori di pagamento, un argomento che nessuno tratta, in Italia non mi sono mai chiesto il perché. Anzi, io più o meno me lo sono chiesto, le mie ipotesi, il fatto è che nessuno in Italia o, la maggior parte delle, o comunque la maggior parte delle persone che sono su YouTube ha a che fare con i processi di pagamento perché i processi di pagamento per conoscerli implica che vendi determinate cifre, che vendi veramente e la maggior parte delle persone che sono su YouTube in Italia sono... Fuffa. Cioè, questa è la mia teoria, ok? Poi potete anche smentirmi, perché non, non esiste nessun processore di pagamento che non vi faccia problemi appena arrivate a vendere delle cifre. Qualsiasi tipo di prodotto vendiate, qualsiasi tipo di business voi abbiate, quando cominciate a vendere alcune cifre, mm, solitamente si parte di 3.000-3.000 euro in, in su al mese, avete problemi con il processore di pagamento, cosa significa avere problemi con il processore di pagamento che vuole conoscervi, che vi applica delle riserve di denaro, ne ho parlato in altri video di Paypal ve li lascio in descrizione o andatevi a vedere il canale, tra l'altro iscrivetevi e se nessuno vi parla di queste cose è evidente allora che o non vogliono condividere informazioni ma non c'è motivo o non le sanno, ok. quindi questo è il processore di pagamento, la prima cosa che, a cui dovete pensare quando iniziate un business online perché se non avete il modo di processare i pagamenti non avete il modo di ricevere i soldi, non avete nessun business o se vi bloccano i processori di pagamento o vi sospendono eh, non potete più prendere i pagamenti dei vostri clienti o ancora se il processore di pagamento vi mette una riserva e dovete avere budget per fare le ads, per pubblicizzare o per comprare i prodotti avete la riserva, dovete assicurarvi di avere abbastanza cash flow libero, abbastanza budget libero, nessuno ve lo spiega, se ne volete sapere di più mi potete sempre contattare, trovate i contatti in descrizione via email e via Instagram. Quindi i processori di pagamento sono una cosa assolutamente da non sottovalutare, a qualsiasi tipo di business online tu faccia. Eh, ed è sempre importante se tu non sei legato a determinati marketplace come Amazon, eBay eccetera, avere più processori di pagamento significa se tu vendi tramite sito proprietario utilizzando la piattaforma Shopify di utilizzare più processori di pagamento, non legarti a uno solo come Paypal o come Stripe, utilizzane più di uno ok? questa è la prima cosa, perché se uno ti blocca hai sempre gli altri la terza criticità ragazzi di cui andiamo a parlare è ovviamente il tracking numbers non, avete, non potete fornire tracking numbers cosa, fare, cosa fate? cosa comporta questo? comporta che ovviamente non potendo fornire tracking numbers se un cliente apre una controversia la perdete in automatico perché non c'è nessuna prova di spedizione o comunque la cosa diventa più complessa poi cos'altro implica? implica il processo di pagamento, specialmente Paypal sono programmati con gli algoritmi di guardare se i tracking numbers sono inseriti E di tracciare lo stato e l'avanzamento dei tracking numbers Se voi processate tutti gli ordini senza tracking numbers Vi andranno a bloccare, vi andranno a sospendere Vi andranno a mettere in revisione automaticamente E questo è un altro problema I Tracking numbers è una cosa da sottovalutare Per questo è molto difficile vendere prodotti digitali online Per questo è molto difficile Non sto dicendo che non si può fare Sto dicendo che è difficile e comporta alcune criticità Sono queste, ok? Non confondiamo con il non si può fare con il porta criticità, sono due cose diverse. Quindi, questa è una cosa ragazzi che dobbiamo tenere in considerazione. L'ultima criticità che mi ero segnato, appena, mi sono appena accorto e ne abbiamo appena parlato, sono i chargeback. Che me l'ero segnato, ok. ma ne abbiamo già parlato. Quindi, l'apertura dei chargeback è una criticità, una criticità, un problema da tenere in considerazione. Ora, come si dovrebbe fare dropshipping di prodotti o comunque vendere dei prodotti digitali in maniera corretta? Mm, innanzitutto non usare Paypal. Cioè ragazzi davvero, non usate proprio i prodotti digitali, non andrete molto lontani, utilizzate altri processi di pagamento. Ci sono, uh, ora uh, andiamo a capire un attimo, i processi di pagamento non sono tutti uguali, sono tutti mh, dipendenti da, cioè, tutti hanno le proprie regole che okay? è più o meno simili Però ci sono processori di pagamento solitamente ex Europa che sono più inclini ad accettare determinati business ad alto rischio quindi andate a informarvi su quali sono questi processori che eh, tollerano business ad alto rischio come i prodotti digitali o come mh, le criptomonete ad esempio e utilizzate quelli se non, non ne conoscete o non ne trovate contattatemi potrei aiutarvi questa è una cosa da tenere in considerazione un'altra scelta che potreste fare mm, è quella di andare in una banca e chiedere, e chiedere un account un venditore un merchant account alla banca, cioè processare i pagamenti direttamente tramite la vostra banca che a differenza dei processori di pagamento sono molto più flessibili ovviamente dovete avere volumi molto più alti rispetto a un cioè se volete la vostra banca vi dia questi servizi dovete avere un business model dei volumi abbastanza alti questo è quando riguarda i processi di pagamento per quando riguarda il prodotto non utilizzate prodotti sotto copyright non copiate i prodotti non copiate i prodotti e modificateli perché magari andate lontano per un po' ma mh, se trovate quello che mh, vi vuole rovinare vi rovina per esempio io vi, fare, vi rovinerei mh, se usate i miei prodotti impegnatevi, se no, dovete fare business impegnatevi a fare business seriamente costruite un ecosistema costruite un business model e concentratevi sul vostro lavoro non copiare, non scopiazzate quello non è fare business ve lo dirò sempre in ogni video Ok? Concentratevi sui punti chiave. Detto questo, ragazzi, ricordate di iscrivervi al canale e mettere like al video, così mi aiutate a crescere. Grazie a tutti di essere iscritti. Stiamo diventando davvero molti. E ti aspetto al prossimo video. Ciao, alla prossima!